Prego consigliera, buongiorno, buongiorno. e ben buongiorno. Eh, tornata nei nostri studi. Abbiamo qui la consigliera Raffaella eh, Sensoli. Intanto le chiedo subito: lei viene da Rimini, non so se vuole commentare una delle tante notizie che abbiamo eh, rilevato sui quotidiani. Beh, guardi, eh, mi ha colpito ovviamente il titolo che riguarda la, la violenza che c'è stata nel, nel centro anziani. Purtroppo non è il primo caso che emerge in tutta la Regione, a tal proposito siamo anche intervenuti in Regione più volte chiedendo ovviamente per le strutture, soprattutto quelle private accreditate, sulle quali la Regione ha una funzione di controllo eh, appunto maggior, eh, maggior controllo, maggior fermezza per quanto riguarda gli standard di qualità di questi eh, servizi e soprattutto per quanto riguarda la gestione del personale. Purtroppo ci ritroviamo davanti a situazioni in cui il personale non è sufficientemente qualificato, eh, oltretutto viene sottoposto a orari di lavoro stressanti spesso purtroppo anche sottopagati ed è naturale che queste condizioni lavorative poi possano portare a una appunto situazione di stress e quindi a una maggiore probabilità di episodi di violenza, mai giustificabili ovviamente. Cioè, Però chiaramente anche le condizioni in cui versano i lavoratori di queste strutture possono incidere poi su quello che è il trattamento purtroppo di anziani eh, disabili, persone con disabilità e a volte anche di eh, bambini per quanto riguarda ad esempio gli asili perché gli stessi episodi sono accaduti in passato anche eh, all'interno di asili. Ovviamente non devono succedere questi, questi episodi, poi c'è tutta la querelte, le camere sì, le camere no, però insomma intanto partiamo dalle condizioni eh, di lavoro, di vita eh, e di rapporto che c'è all'interno di queste strutture. Andiamo a vedere, eh, le chiedo subito un commento sul discorso dell'autonomia perché eh, abbiamo visto come il Corriere eh, di Bologna dedichi sempre molta attenzione alle politiche regionali e uno eh, dei temi sempre al centro del dibattito, l'avete affrontata anche in assemblea legislativa, sì. è quella dell'autonomia perché autonomia regionale vorrebbe dire eh, maggior possibilità di eh, gestire alcune eh, delle materie che sono di eh, competenza. Sì competenza della regione, adesso qui il Corriere di Bologna ne ricorda alcune, l'istruzione e la ricerca dalla tutela ambientale alla protezione civile, la finanza pubblica e i tributi. E intanto al momento, dice il Corriere di Bologna, in questo pezzo è firmato da Beppe Persichella, proseguono gli incontri dei tavoli tecnici, ma la chiamata del governo per questa autonomia ancora non è arrivata. Bonaccini adesso il titolo qui è ultimato ma, ma insomma eh, qual è il suo parere su questa eh, vicenda e come lo vuole commentare io credo che le cose se vanno fatte eh, se devono essere fatte vanno fatte per bene quello che abbiamo eh, criticato alla giunta e al presidente bonaccini non è tanto la richiesta di autonomia sulla di maggior autonomia sulla quale siamo d'accordo ma è il modo in cui è stata portata avanti si è messo diciamo così in coda rispetto a lombardia e veneto che comunque uscivano da un referendum quindi da una volontà popolare già eh, questo era quello che avevamo chiesto anche in Emilia-Romagna per sapere i cittadini dell'Emilia-Romagna che cosa pensassero riguardo all'autonomia, ma a parte questo il documento presentato dall'Emilia-Romagna era secondo noi troppo fumoso, cioè si parlava di autonomia, si parlava di temi ma non si andava a specificare eh, cosa si volesse fare nel concreto e con quali risorse, quindi se da, dal punto da parte del governo ovviamente dobbiamo aspettare un mese in più, ma per fare le cose a modo, mettiamola così, eh, ben venga. È ovvio che anche da parte del, del governo, da parte del, del ministro Di Maio, si era, eh, anche il ministro si era pronunciato in passato in maniera favorevole alla maggiore autonomia delle regioni. Quindi non vedo ci siano particolari ostacoli, se non quello appunto di fare le cose. Per bene. Quindi come dice anche eh, l'articolo i tavoli tecnici stanno andando avanti, quindi vediamo insomma gli sviluppi. Quindi anche se non dovesse arrivare entro dicembre non, non sarebbe un problema? Ma io non vedo questo eh, particolare problema eh, se non un problema di, di diciamo così, di propaganda e di campagna elettorale, insomma, siamo partiti con l'autonomia sbandierata come secondo noi propaganda elettorale, non vorrei che continuasse a essere solo un tema di elez da elezioni, ma appunto se andasse sul concreto. Cambiamo eh, tema, eh, ho, ho scelto questa, eh, questo articolo che abbiamo trovato eh, sulla eh, libertà di Piacenza, perché la libertà di Piacenza eh, è da due o tre giorni che dedica eh, il degli articoli di approfondimento e anche un editoriale sul tema dei paesi della montagna eh, fino a ieri il tema era eh, la difficoltà di avere addirittura un'ambulanza per alcuni eh, paesi e eh, adesso c'è questo tema della scuola non siamo numeri, salvate la nostra scuola, a Marsalla la recita di Natale dei bambini diventa un appello, le regole devono avere cuore perché eh, rischiano di perdere appunto la loro scuola e qui c'è eh, viene riferito il punto di vista di eh, che dicono eh, Molinari dice stiamo sollecitando il ministero perché si cambino i, i parametri del numero eh, minimo degli iscritti nelle scuole di montagna e Rancan dice questi bambini mi hanno commosso la recita poteva non esserci se la scuola lo scorso anno avesse eh, chiuso. Il tema della eh, montagna è un tema complesso perché sì. naturalmente coinvolge eh, vari eh, ragionamenti che riguardano la viabilità, il lavoro anche quello della sanità, lei è vicepresidente della commissione sanità, sì. le chiedo eh, un parere eh, in generale perché il, mh, quella della montagna, la sanità in montagna ha riguardato in particolare anche la chiusura dei punti nascita, sì. le chiedo eh, su questo un parere. Allora come, come giustamente dice lei il tema della montagna è molto complesso, diciamo che per mantenere la, eh, viva la popolazione della montagna sostanzialmente gli assi su cui bisogna agire sono tre, la sanità, la scuola e i trasporti. Secondo noi ad oggi tutti e tre in questo momento sono insufficienti, riguardo, faccio un breve cenno um, al discorso della scuola, sono passate in commissione alcune eh, risoluzioni tra cui anche la nostra dove chiedevamo intanto alla Regione di poter agire eh, secondo le sue competenze, lo si può fare, la Regione Piemonte lo ha fatto, quindi eh, ovviamente da parte del Governo sicuramente da parte del Parlamento serviranno delle modifiche per tutelare la montagna, però intanto la Regione si potrebbe attivare con degli accordi con il Ministero proprio per poter stanziare fondi per mantenere i eh, plessi scolastici eh, esistenti. Per quanto riguarda la sanità, sui punti nascita ci siamo battuti fin dall'inizio. Questa regione purtroppo ha voluto la chiusura di alcuni punti nascita di montagna, cosa che noi abbiamo fortemente denunciato e sulla quale per fortuna il nuovo governo sta lavorando per l'eventuale riapertura. Eh, da un lato ci rammarichiamo del fatto che proprio oggi l'assessore Venturi e il presidente Bonaccini eh, escano sui giornali dicendo eh, discutiamo per un'eventuale riapertura questo sempre a eh, sottolineare come a ridosso poi delle elezioni perché manca un anno siamo a fine legislatura a breve verrà votato l'ultimo bilancio per questa legislatura si inizia a parlare di temi cari ai cittadini fino a quando fin, finché praticamente fino all'altro ieri Invece si è chiusa la porta in faccia agli stessi cittadini che portavano avanti queste richieste. Il discorso della sicurezza per quanto riguarda i punti nascita l'abbiamo detto mille volte, lo si può ovviare usando il meccanismo di turnazione del personale, quindi eh, la eh, manualità, la pratica necessaria che serve la si può attuare facendo eh, turnare il personale tra le varie strutture onde evitare che ci sia del personale troppo poco esperto nei punti nascita dove effettivamente ci sono, ci sono meno, meno parti, party, però insomma i sistemi volendo si trovano, non, non è di sicuro preservare la sicurezza delle donne delle partorienti, chiudere un punto nascita e far percorrere 50-60 km in montagna a una ragazza che magari ha un travaglio in corso, che comunque ha iniziato ad avere le doglie, infatti più di una volta è capitato che ah, partorissero in, in ambulanza, per strada, con la neve e di soccorso non può partire, quindi insomma se vogliamo parlare di sicurezza poi parliamone veramente eh, in toto. Bene, parlando invece di, eh, continuando a parlare invece di eh, sanità in questi giorni avete eh, trattato del bilancio la cifra più grande, le, le poste più importanti di bilancio regionale sono quelle sulla sanità lei è ricordo ancora vicepresidente della, eh, commissione, eh, della commissione sanità ci vuol dire come sono queste cifre, come è messo il bilancio della eh, sanità e e poi un commento sull'abolizione del super ticket. Ne abbiamo sì. parlato nei giorni scorsi perché eh, è stato eh, ribadito questo provvedimento che era stato già annunciato a settembre da, eh, dal presidente Bonaccini sull'abolizione del super ticket. E la invito a un ragionamento più eh, globale perché sull'abolizione del super ticket io ho trovato questa eh, pagina oggi in nazionale sulla stampa dove il ministro eh, della Sanità. Eh, a eh, invece la Giulia Grillo a parlare di abolizione del super ticket, questo a livello eh, nazionale. Vogliamo fare un ragionamento su questo? Sì, sì, sì. sì. Siamo intervenuti in uh, commissione eh, proprio un paio di giorni fa sull'argomento. È venuto l'assessore a darci l'informativa. Beh, io. Devo dire, Mi sono complimentata perché è la prima volta che in Regione Emilia-Romagna viene applicata dall'assessorato una risoluzione votata e approvata dall'Assemblea Legislativa marchiata Movimento 5 Stelle. Infatti noi l'abolizione del super ticket l'avevamo chiesta ben due anni fa. Eh, non ci era sempre stato risposto dal punto di vista pratico picche perché eh, bisognava sentire con, col, col MEF, oltre che, mh, oltre che col Ministero della Sanità, perché il bilancio, perché i fondi eccetera, finalmente ci siamo arrivati. E quindi da questo punto di vista ci fa piacere perché comunque il super ticket era uno strumento che rendeva più iniqua più iniquo il servizio sanitario pubblico, che invece insomma, deve essere ovviamente accessibile a tutti i cittadini. Quindi, dal primo gennaio viene abolito per i redditi fino a 100.000 sì. euro, sì. E, e è stato anche sottolineato il fatto che questo provvedimento è stato reso possibile perché ci sono stati dei risparmi in sanità. Ma ben vengano i risparmi in sanità laddove prima c'erano degli sprechi. Ovvio, noi siamo contrari ai risparmi in sanità eh, come sono stati fatti negli anni passati dove si andava con l'accetta a tagliare in maniera lineare e poi eh, questo andava a discapito dei cittadini e dei servizi ai cittadini. Insomma eh, Ricordiamo che purtroppo ad oggi ancora milioni di italiani rinunciano alle cure eh, per colpa del costo della sanità anche pubblica perché eh, il, la compartecipazione alla spesa sanitaria, quindi i ticket, tra cui anche il super ticket, a volte rendevano più costose le cure eh, del servizio sanitario pubblico rispetto al servizio sanitario privato. Questo secondo noi era uno strumento che inficiava il servizio sanitario pubblico, oltretutto nel lungo periodo andava anche a diminuire poi quelli che possono essere gli investimenti in sanità. Ricordiamo sempre che la sanità deve essere una spesa, ma deve essere anche un, un investimento nella salute dei cittadini. Più una popolazione è in salute, più l'economia di tutto il paese. Eh, riesce a migliorare, oltre ovviamente ad avere una popolazione sana, che è l'obiettivo principale. E a questo proposito ricordo che avete appena approvato all'unanimità una legge sulla prevenzione, sì. una legge regionale sulla prevenzione, è la prima legge in Italia che si sì. fa carico di questo eh, tema in maniera diciamo così globale, multidisciplinare sì. e, e anche voi l'avete votata, quindi è una legge che giudicate buona. Sì, è una legge su cui abbiamo lavorato per due anni in un intergruppo formato da tutte le forze politiche eh, chiaramente eh, si poteva fare di più, probabilmente sì, però naturalmente eh, avendo lavorato due anni essendo stato fatto un lavoro comunque di, ehm, di eh, raccolta di tutte quelle proposte che venivano da tutti i gruppi parlamentari secondo noi si è, punto, si è giunti a un buon punto di partenza, ci sarà ancora da lavorare, insomma speriamo che eh, chi governerà eh, nella prossima legislatura qualunque forza politica sia comunque porti avanti i principi enunciati in questa legge andiamo su questo articolo della stampa, via il super ticket entro la primavera e nuove assunzioni a parlare è la ministra Giulia Grillo ministra della salute eh, su, eh, su, eh, che si esprime anche sui 40 anni del servizio sanitario nazionale perché appunto eh, è stato fondato, istituito nel 78, esattamente 40 anni fa, nel dicembre 78 il sistema funziona, ma basta disparità territoriale e sociali nell'accesso alle cure. Bonaccini ha detto noi l'abbiamo già abolito il, il, il, il governo dice dice ma non ha fatto che cosa, come la vuole commentare? La Questo. commento eh, dicendo che Bonaccini governa da quattro anni il, il Movimento 5 Stelle al Ministero della Sanità da pochi mesi quindi insomma <ride> volendo, eh, visto che la nostra risoluzione era di due anni fa lo poteva fare prima anche Bonaccini insomma però per non entrare in polemica, benvenga venga la, la manovra anche a livello nazionale, questo a sottolineare che appunto siamo in linea, ovviamente, con, eh, con le politiche regionali che porta avanti il movimento assieme a quelle eh, nazionali. Ben vengano anche le nuove assunzioni. Sappiamo benissimo che uno dei grossi problemi del sistema sanitario pubblico è la carenza di personale: medico, infermieristico, tecnico e questo ovviamente aumenta le liste d'attesa, porta a delle condizioni anche qui dei lavoratori per cui sono costretti a straordinarie, a volte non si riesce a rispettare la normativa europea che chiede 11 ore di riposo eh, tra un turno e l'altro e quindi insomma sicuramente nuove assunzioni permetteranno anche un miglioramento del servizio sanitario pubblico. Eh, voterete la manovra di bilancio regionale, l'ultima di questa legislatura, sì. eh, la settimana prossima. Sì. Eh, C'è qualche che emendamento che avete presentato in commissione o che presenterete in aula che riguardi la sanità che è la sua materia in particolare? Sì, ne abbiamo diversi e riguardano varie, vari argomenti Insomma, dal, dall'unificazione delle liste d'attesa per quanto riguarda gli interventi chirurgici al tema degli IRCS che è andato insomma Istituti in, di ricerca, esatto, istituti di ricerca che è andato in commissione eh, un paio di giorni fa sempre per quanto riguarda le nuove domande eh, ci sono vari argomenti insomma dovremmo avere un po' più di tempo per parlare bene, poi vedremo che cosa passerà in questa manovra e ci verrete a raccontare eventualmente che cosa avreste voluto eh, le chiedo solo un ultimo eh, commento perché oltre alla manovra di bilancio regionale eh, arriverà in, eh, in aula per il voto anche il progetto di legge sulla promozione dell'innovazione del prodotto turistico, insomma la riqualificazione della costa, un eh, progetto triennale che sì. mette sul piatto una ventina di milioni se non sbaglio lei è di rimini quindi le chiedo come, eh, come accoglie questo eh, progetto di legge e mh, come, come voterete insomma ma allora eh, ben vengano eh, fondi per la riqualificazione delle eh, zone in questo momento più degradate della, della costa, perché purtroppo abbiamo situazioni molto diverse tra di loro, anche all'interno di una stessa città abbiamo zone che sono già state riqualificate e zone che invece hanno urgente bisogno di essere rinnovate proprio per poter permettere anche un'offerta turistica migliore. Eh, Rimini ne è un esempio, alcune zone che ovviamente sono state già eh, appunto riqualificate altre che hanno urgente bisogno perché sono in una situazione di degrado di degrado e quindi portano con sé oltre a una diminuzione della qualità del turismo anche ovviamente un problema di, di sicurezza per i cittadini e per i turisti e... Nota, purtroppo mi ripeto, ma devo vedere che questa giunta si, si sveglia tutta l'ultimo anno, insomma anche questo era un tema che abbiamo portato eh, più volte in, eh, in regione, il, il problema appunto della riqualificazione della, della costa, eh, ci siamo svegliati proprio oggi, insomma speriamo che non sia solo anche questo un, un progetto di legge, da spot elettorale ma che poi venga applicato veramente, verrà fatto un unico bando pluriennale, vedremo poi quando questo bando passerà in commissione, cosa che abbiamo chiesto noi perché non era riportato nel progetto di legge, l'abbiamo già emendato in commissione chiedendo il passaggio in commissione del bando, eh, come verrà fatto e come poi verrà applicato sui territori. Quindi monitoraggio da parte esatto. dell'assemblea legislativa anche sul bando che assegnerà eh, questi 20 milioni in tre anni ai comuni esatto. eh, a questo punto siamo arrivati al termine eh, della nostra puntata, io vi do appuntamento a martedì eh, della settimana prossima, ringrazio eh, Raffaella Sensoli di essere stata eh, con noi una buona giornata da Isabella Scandaletti. Arrivederci